Buonasera a tutti, un primo video di presentazione del sito di cantabilink.org un sito prodotto da Cantabile La musica condivisa, un sito di incontri musicali per conoscere le persone e le culture vedete una menu abbastanza tradizionale, chi siamo, il progetto, blog contatti, scriviti, accedi per chi si iscrive la selezione del linguaggio possono scrivere persone diverse il sito tutto in, in francese in arabo eh, come in latino come voi eh, volete per poter far partecipare tutti è un sito che ha un catalogo di materiali, abbiamo messo i primi materiali per ora, quindi eh, con la classifica dei più cliccati, con le categorie, questo è un post pubblicato direttamente dall'utente con eh, un contributo video, E eh, torniamo indietro, c'è una ricerca per filtro che è il cuore del, eh, della possibilità di, di ricerca per le persone. Si può cercare il contenuto filtrando tra più categorie, eh, per organico, per destinazione, per genere musicale, per sviluppi che si intravedono per origine e provenienza, per il tipo di elaborazione musicale e per la difficoltà. Quindi ci sono molte possibilità di trovare il proprio eh, brano e soprattutto di poter mettere mano alla musica pubblicata da qualcuno per farne altro, per contaminarla. Ehm, C'è una sezione... The news e una serie di servizi per chi si abbona, lo vedremo nel prossimo video si può caricare liberamente il materiale c'è una chat e alcune eh, eh, alcuni, diciamo servizi offerti agli abbonati eh, concludo questa prima descrizione con, eh, guardando con cura a chi ci rivolgiamo, a persone singole curiose, musicisti gruppi musicali a insegnanti e studenti per trovare degli spunti di lavoro e molto in questo periodo difficile ad associazioni, ONG, enti che sono in relazione anche con eh, situazioni eh, estere per poterci sentire più vicini, per far sentire la voce musicale di amici che sono lontani e che possiamo raggiungere difficilmente in questo periodo momento e magari proprio iniziare delle piccole forme di collaborazione e di conoscenza culturale e di contaminazione. Grazie e buonasera a tutti.